Il bits ma non è soltanto basket di strada, ci sono tante altre attività che sono possibili fare quest'anno abbiamo voluto integrare un po' le attività della manifestazione perché abbiamo sempre più richieste, sempre più visitatori quindi ogni anno cerchiamo di dare sempre un contributo maggiore rispetto a quella che è l'offerta che diamo ai visitatori eh, abbiamo voluto aggiungere il Beach Volley che è una novità di quest'anno abbiamo voluto aggiungere anche una parte diciamo, strettamente culturale quindi dei workshop formativi grazie alla collaborazione con l'assessorato eh, alla formazione delle varie opportunità eh, della regione Campania quindi ogni anno cerchiamo di evolverci, di andare avanti e di fare nuovi investimenti per dare di più a questa città un vero e proprio villaggio, insomma, dello sport a strano, insomma, da Brunicino in poi a San Diego. Un vero e proprio villaggio, ma la cosa che mi piace sottolineare è che è un vero e proprio villaggio sportivo, culturale, gastronomico, musicale, gratuito. C'è uno spazio, un festival veramente gratuito, dove eh, ovviamente chi vuole, il visitatore che vuole venire, può tranquillamente tutti i servizi in totale, autonomia e in totale, gratuità.